Quello che sto per dire darà a dispiacere a un sacco di persone e magari a qualcuno la farà anche felice, ma pazienza Io ho chiuso Datemi del vigliacco, non mi interessa Non lo posso fare più, sono cambiato Non è colpa di nessuno è che non sono più quello di prima Non voglio essere scortese, però non mi va più di vivere secondo le loro aspettative anziché secondo le mie Non voglio più essere legato alle opinioni arroganti degli altri senza avere il controllo su cosa è giusto per me, ho finito di trattenermi e sentirmi ingabbiato. Non dire quello che penso nei momenti importanti, senza mai poter essere quello che vorrei essere. Ho smesso di essere fedele a questi pensieri negativi che non sono mai stati utili. Ho chiuso quei sensi di colpa per il mio passato, che si mettono di traverso e mi fanno sentire deprivato. Non voglio più far avvicinare le persone che dimostrano di non avere cura di me Quegli amici che non so se sono veri amici e mi succhiano energia Ho smesso di perdonare tutti al mondo tranne me Ho chiuso con le aspettative e le scadenze della società Che non mi dà istruzioni ma mi mette pressione E non riconosce il mio valore Mi ruba il tempo e dirige il mio destino Ho smesso di ricercare l'accettazione di quelli giusti Fare paragoni con ideali finti, con l'autosabotaggio e i dubbi su di me. Ho chiuso con la paura che mi opprime i doveri di dare il 100% la dittatura delle tecniche e delle strategie. Basta con la pressione del compiacere le persone dipendere dai cuori e dai like di gente online che neanche conosco. Stammi a sentire. Ho chiuso con l'essere uno zombie che gira per la vita anziché vivere i suoi sogni. Ho chiuso col riordinare anziché pensare a volare. Non voglio più la prigione della perfezione, la paura di fallire e di avere successo. Ho smesso di attenuare la mia luce per non abbagliare. Questa è la mia lettera di dimissioni. Lo so che sembra improvvisa, ma credimi, era tanto che la scrivevo. Grazie di tutto, ora devo andare a creare una vita spettacolare. E tu l'hai firmata la tua lettera.